Benvenuti in PASO 2013, tema WordPress per siti scolastici realizzato dalla comunità Porta Aperte sul Web. In questo primo video tutorial vediamo insieme le primissime operazioni che consistono nell'attivare il tema. Immaginiamo di avere già realizzato la nostra installazione WordPress nel nostro spazio remoto o locale che sia e avere caricato già i file del tema PASO 2013 all'interno della cartella temi che a sua volta è all'interno della cartella vp content ci troviamo di fronte a una schermata tipo questa adesso non stiamo a guardare il nome del sito ipotetico PAS 2013 c'è quel trattino alto 3 per indicare che è una delle nostre installazioni di prova ma occupiamoci di entrare subito nel pannello di amministrazione abbiamo già fatto questa operazione prima e quindi noi ci ritorniamo cliccando su amministra sito Ecco la nostra schermata d'ingresso, attualmente la versione attiva di Wordpress era 3.4.2 e per attivare il tema andiamo in aspetto temi. Vedete che tra i due oltre i due temi caricati in automatico abbiamo il nostro tema PAS 2013 che ci andiamo ad attivare. Andiamo a vedere la vista, cliccando visualizza sito e vedete che notate una pagina semi vuota con dei contenuti messi in automatico ma senza elementi grafici senza tutte le caratteristiche che noi sappiamo voler ottenere nel nostro tema che adesso qui mostriamo in una delle sue 12 versioni quella diciamo con fondo con parte esterna rossa e diciamo colori verde e giallo con tra l'altro la sfumatura sia della testata e del menu laterale sinistro nel prossimo video tutorial vedremo come andare a configurare il nostro tema